Grazie Presidente, grazie Assessore. Faccio una breve premessa per dare modo ai presenti di conoscere bene l'argomento. Non so se sapete che nel, qualsiasi cane ritenuto vacante e trovato nel territorio comunale, quindi non riconducibile ad un proprietario che lo reclami nell'immediato, viene trasferito in un canile che è il cosiddetto canile sanitario, Traspo, trascorsi lì circa 60 giorni che servono per l'osservazione sanitaria per, e nell'attesa anche che eventualmente salti fuori il proprietario, eh, questo cane passa poi al cosiddetto canile rifugio. Fino al 30 giugno 2018 i canili sanitari erano gestiti dalla ASL, o adesso si chiama USL, e dal 30 giugno eh, scorso la USL ha ritirato questo servizio e quindi veniamo all'interrogazione. Canile sanitari, tempimenti da parte dei comuni nell'individuazione di struttura norma. A seguito della nuova legge regionale per il benessere animale, tutela degli animali d'affezione, prevenzione controllo e come animali prevenzione, controllo del randelagismo, come modificata dalla legge regionale 17 agosto 2016, numero 10, entro il 30 giugno 2018 l'USLA ha ritirato il servizio di gestione dei canili sanitari e i comuni singoli associati, quindi anche il nostro, avrebbero dovuto provvedere in particolare alla costruzione di canili sanitari e di canili rifugio oppure alla ristrutturazione di quelli esistenti o in assenza di queste strutture l'individuazione di strutture di ricovero pubblico-private o e preposte alla funzione di canile sanitario. Si richiama la nota della Regione Umbria, protocollo 164097 del 2 novembre 2015 con la quale si chiarisce che le spese di gestione dei canili sanitari sono in capo ai comuni competenti per territorio di cattura. A proposito, si interroga il Sindaco della Giunta per sapere come il Comune di Terni abbia individuato le strutture di ricovero adibite a canile sanitario in ottemperanza alle normative vigenti, quali costi sostenuti e se ci sono ancora in atto convenzioni stipulate con privati anche per quanto riguarda la situazione dei canili rifugio. Grazie. Grazie consigliere Cozza, adesso 5 ehm, minu minuti per la... La replica dell'assessore Proietti. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Allora, il problema è sempre con gli stessi enti, il problema è con l'ASL in questo caso, stranamente. Nel, vi do alcune date, perché noi i nostri adempimenti li abbiamo fatti svolti tutti. Allora, il 30 marzo 2018 abbiamo richiesto, è stato richiesto alla USL Umbria 2 il rilascio nel nulla osta previsto dal regolamento di polizia veterinaria approvato con eccetera eccetera, come sapete, che che porta il nome di linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali d'affezione, approvato in Regione, per l'esercizio dell'attività di canile sanitario per il ricovero di cani randaggi catturati nel comune di Terni, presso le strutture di proprietà dello stesso comune, in strada di Lacarello, il cosiddetto canile di Colle Luna. Il 22 giugno 2018 la USL ha rilasciato al Comune il nulla osta all'esercizio della suddetta attività, esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione sanitaria nella struttura denominata Canile Rifugio e Sanitario di Colle Luna, individuando una capienza massima di 30 cani di taglia media. Invece, il 23 giugno 2018, il Comune ha dato disposizione per l'avvio del servizio di gestione del canile sanitario e dell'esercizio del periodo transitorio a decorrere dall'1.7.2018, per effetto di quanto disciplinato... <coughs> sempre dalla stessa legge regionale. Con il provvedimento del 27 giugno 2018, il Sindaco ha rilasciato l'autorizzazione sanitaria per l'attività del suddetto canile sanitario, demandando all'USL di rendere funzionali gli ambulatori per l'attività sanitaria che rimane di loro competenza, dotandoli di idonee attrezzature e dotazioni sanitarie, mettendo in atto tutti gli adempimenti di carattere gestionale ai fini della sicurezza per l'esercizio dell'attività. Ora, qual è il problema? Che la USL nonostante sia stata sollecitata più volte, ma purtroppo noi la municipale non gliela possiamo mandare in questo caso, non ci allestisce questo laboratorio, quindi senza il laboratorio noi non possiamo trasferire questi cani. Tra l'altro questa diciamo, mancanza da parte della USL a noi ci costa quasi un euro di più al giorno, perché come sapete i canili al comune costano 800 mila euro l'anno, una spesa che noi purtroppo non ci possiamo più permettere e viste soprattutto le condizioni in cui versa la città ad oggi, anche se ce li avessimo questi soldi probabilmente andrebbero spesi per altri servizi molto, molto forse più leggermente un pochino più essenziali. Il canile, eh, purtroppo la Asla è troppo impegnata a sequestrare i canili perché come sapete c'è una lotta interna tra veterinari della ASL il canile di Argento ci è stato sequestrato e quindi i cani possono uscire ma non possono entrare, i cani dovremmo mandarli in una pensione privata che si chiama Dog Paradise e ci costano 3,50 euro al giorno, da qui a dicembre siamo rimasti più o meno con 6.000 euro, quindi non possiamo neanche permetterci… <ride> Questa ulteriore spesa che va a gravare sulle casse dei contribuenti. La situazione dei canili è molto grave, sicuramente stiamo prendendo in considerazione delle misure restrittive perché il prim la prima cosa che va fatta è che questi cani devono uscire dal canile perché noi abbiamo 800 e passa cani a fronte del Comune di Roma che invece ne ha un 1.100, quindi penso che la proporzione tutti capiamo che è abbastanza ridicola. A fronte di un 170 cani che entrano di media all'anno ne escono 40, quindi sicuramente qualche problema c'è, ma c'è da anni perché si trascina, penso che non, non sia di 4 mesi a questa parte, il problema si trascina, non è mai stato sottoposto all'attenzione di nessuno, ora c'è e troveremo le misure restrittive con la collaborazione di tutti, mi auguro per cercare di risolverla questa situazione. Grazie.